Per quello che riguarda la ricerca scientifica in Italia, um, qual è il quadro per quel che sono i finanziamenti? Diciamo, mm. eh, il quadro è, è, è, insomma, è un quadro abbastanza negativo, onestamente senza, senza giri di parole. Insomma, è questa è la, la, la situazione. Non è mai stato un, un quadro. Eh, diciamo particolarmente felice: l'Italia non è mai stato un paese che ha investito in maniera mh, forte ecco, nel, nella ricerca. E adesso però è un periodo che indubbiamente è molto più difficile anche rispetto ai, al, ai momenti difficili che ci sono stati in altri, in altri periodi, in passato e rispetto alla media di quanto l'Italia abbia investito in passato nella ricerca, e questo è dovuto insomma, in parte a ragioni. Diciamo contingenti perché c'è una crisi economica che colpisce un po' tutti, in parte anche a scelte devo dire, politiche perché poi uno anche di fronte alle crisi può decidere che alcuni settori vanno incoraggiati e altri vanno tagliati, e in Italia in realtà quando c'è da tagliare si taglia sempre nella ricerca e nell'istruzione, insomma questa, questa è una decisione politica, insomma non è scritto da nessuna parte che debba essere fatto, negli eh. Stati Uniti funziona così i dottorandi e i postdoc sanno che non tutti tra loro sarà, diventeranno professori ma sanno anche che andranno a lavorare comunque in, nella Silicon Valley o in qualche altra realtà eh, innovativa e competitiva. In Italia sembra insomma, evidente che l'alternativa la, è il call center. No? Quindi... Senti parliamo invece di una delle tue creature eh, mm -hmm. che è Keplero. Boh è nato un po' Così, come tentativo di, di vedere se si riusciva eh, a, fare, a fare un po' di divulgazione in rete, che all'epoca in Italia non era una cosa che, che, che era fatta molto. Adesso devo dire che la qualità e anche proprio il numero dei blog scientifici che, che esistono è aumentata moltissimo negli ultimi anni, ma onestamente nel 2006 non era, non era così. Quello del post è nato dopo, in realtà ce l'ho da, da meno tempo, e appunto è nato praticamente è, è con la fondazione del post. È stato uno dei primi blog mh, del, del nucleo che, che è entrato subito appena, appena il giornale, appunto appena il post è stato fondato. Invece Saturno? Saturno boh, ha scritto un po' di cose, Saturno, è l'inserto culturale del fatto quotidiano, ha scritto un po' di cose, c'è cioè una collaborazione così un po', un po' più libera, in realtà. Mh, il blog per sua natura, come sa chi ha un blog o chi, o chi frequenta molto la rete, è una cosa che, che, ha, eh, che, che, va, che va curata proprio nel senso pratico del termine, cioè devi, devi farlo in maniera abbastanza assidua e il risultato si costruisce nel corso di molto tempo, cioè non è il singolo posto, il singolo articolo no, che fa che fa il blog, ma è la somma di, di, di tutto quello che scrivi, che piano piano acquista una voce, una fisionomia eccetera, quindi è fatto i tanti piccoli interventi. Passando invece ai tuoi libri, ti volevo chiedere un po' la loro genesi appunto, mm -hmm. e come stanno andando, anche dal punto di vista diciamo delle vendite? Eh, bene, stanno andando bene, insomma... Mh, per quanto mh, vabbè, fa, fatta tutta una serie di, di, di, pre, di premesse che forse importano anche poco, però insomma, che in Italia eh, il settore della saggistica chiaramente è il settore più difficile di altri, eh, de, della narrativa per esempio. E mh, anche se questa poi è saggistica così, un po' più mh, non, è, non, non è saggistica accademica di quella, insomma, però sempre, sempre saggistica è. Come sono nati, volevi sapere. Mh, e seconda Stella a destra era nato proprio, quello può essere interessante perché era nato proprio su web, in realtà era, era, un, era, era nato da una serie di post che ho scritto per, per l'anno internazionale dell'astronomia, in realtà l'anno internazionale dell'astronomia era un po' anche una scusa, insomma non è, non è che, che, fosse, che fosse imposto dall'alto o niente, insomma, però appunto avevo scritto questa serie di biografie di di astronomi sul blog e questa cosa appunto era finita nel, nel radar um, di, di qualche editore, poi insomma mh, è, venuto fuori, è venuto fuori un libro, quindi è un, è un libro che è nato proprio dal modo, mh, dalla, dalla scrittura sul web. Secondo te il fatto che ci siano finalmente, ormai da parecchio tempo comunque, i, i blog mm -hmm. uh, scientifici di divulgazione in Italia effettivamente potrà, contribuire a, a diffondere proprio eh, il sapere in una maniera nuova? Secondo me, secondo me sì, però sarà uno dei tanti modi, cioè non, non, non diventerà il modo dominante. Credo che, che il web in realtà sia un po' per sua natura mh, eh, vada a cercarsi eh, dei, dei, dei lettori nelle, nelle, nelle nicchie, no? Cioè quindi secondo me quello è il suo bello e anche il suo limite non so se tu hai seguito la vicenda di Foldit quella delle proteine sì, quella sì. delle proteine, esattamente sì. mi ricordo che era stata lanciata circa un paio d'anni fa e mm. ovviamente tutti potevano giocare e insomma, piegare le proteine mm -hmm. però poi in realtà i risultati che ne sono derivati sono stati importanti si è riusciti mm. a trovare alcune configurazioni che nemmeno con le simulazioni eh, del computer si era riusciti a fare Che cosa sì. ne pensi sì, di sì. questo tipo di approccio ma guarda no questa è una cosa che sta succedendo veramente proprio praticamente in questo periodo è molto interessante ehm... Cioè questo aspetto mh, partecipativo del, del web applicato alla scienza come, come ricerca, quindi non come comunicazione della scienza, ma come ricerca vera e propria. E, mh, è interessante, insomma, mh, ci sono delle potenzialità. Tieni presente appunto che la scienza si è sempre fatta in maniera collaborativa, cioè... Questo mito dello scienziato che sta da solo chiuso nella sua stanzetta e improvvisamente c'è il lampo di genio, è un mito, non esiste, non è, non, è, non è successo così neanche per Albert Einstein, anche se Albert Einstein è stato uno degli ultimi che effettivamente ha prodotto dei risultati in maniera autonoma e quasi, quasi solitaria. Quindi la scienza ha un aspetto collaborativo e il web chiaramente permette di creare collaborazioni, potenzialmente in maniera molto più facile di, di, di quanto possano fare, che ne so, i congressi tradizionali o lo scambio di articoli ehm, com come sono stati fatti fino, fino adesso. Quindi qual è la tua visione di, di qual è appunto eh, il nostro universo? La mia visione è che... Ehm, il nostro universo è abbastanza grande e abbastanza complesso da darci già molte, eh, molti grattacapi e molti problemi per capire, per capire come funziona eh, ed è un po' difficile dire quali di queste altre idee potrebbero essere, potrebbero essere corrette.